Benvenute? Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 9 del Libro Shay, che è valido fino al 30 luglio del 2018, quindi tutto il mese in vista delle ferie. In questo album ci sono tutti i vostri prodotti preferiti scontati fino al 40%, quindi cura del viso, i prodotti per il corpo, ci sono il make up, soprattutto anche i solari, quindi davvero tantissimi prodotti e li vedrete, e poi ci sono i prodotti fine serie con sconti fino a oltre il 60%, quindi è il momento di fare in fretta perché sono fine a esaurimento scorte, ma assolutamente è il momento di prenderli. E vi faccio vedere l'album e poi dopo ne parliamo. Eccoci qui, allora iniziamo a sfogliare il catalogo, vediamo subito le promozioni, dice bello grande sconti fino al 40% e vi posso dire eccoli qui che lo vedete su tutti i trattamenti viso sconti de, vari fino al 40% quindi di tutte le linee L'Hish anti Global Il Sierge Ones Serum Vegetal tutte le varie linee dei, dei trattamenti viso sono scontati con sconti fino al 40% anche queste quindi l'idravegetal Vegetal e il Stebo Vegetal tutte quante ecco esatto quindi davvero super promozioni anche il make up ovviamente quindi il correttore le, le fondatinte zero difetti davvero è il momento di fare scorta i blush, i illuminanti la terra tantissime promozioni la matita stilo waterproof che è perfetta per l'estate vari mascara la matita sopracciglia che è in negozio, questa è un punto verde, quindi ora che è scontata fattene scorta perché davvero è ottima. Troviamo scontati anche tutte le linee dell'Umatino Giardin, quindi gel doccia e il latte corpo, quindi davvero wow. Sconto anche sui trattamenti per i piedi, quindi è il momento crema nutriente e bassimo riparatore perché mostriamo i piedi di più con le scarpe aperte, quindi è il momento davvero di prendercene cura e con gli sconti ancora meglio abbiamo anche delle promozioni sui solari quindi perché no è un ottimo momento per fare scorta in vista dell'estate giustamente prima di partire sul dopo sole che è necessario e sulla linea manoi vediamo adesso eccoli qua il fine serie perché sono validi fine esaurimento scorte e hanno sconti davvero wow fino al 60%. Il kit pausa dolcezza. Eccoli qua i beauty da weekend, il, gli ultimi pezzi delle salvetto facentanti, ma soprattutto ci sono gli sconti sui pennelli e quindi sono ottimi. Credo che sia il momento di fare davvero scorta, perché andranno cambiati quindi questi sono fine serie. E anche il momento, eccole qui, gli ultimi prodotti della linea natalizia scontati. E ovviamente sono le rimanenti, quindi c'è quello che c'è fino a quando non è esaurimento scorte, ma è il momento, se ci sono piaciuti, di riprenderli in vista del prossimo inverno. Questo era tutto il catalogo e io vi auguro anche buone ferie. Allora, avete visto tutto il catalogo? Come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini. Trovate sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato su PDF così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buone ferie e buoni acquisti naturalmente profumati con il Magic Natural Mondo di Iveroship.